ecco se lo usi come radio la televisione capisci che dicono solo una ma marea di cazzate cioè è difficile trovare un discorso intelligente solo che l'interazione tra la televisione e la, tra la visione e l'ascolto che rende il mezzo diabolico cioè diabolico perché comunque influisce sulle coscienze sai per esempio ehm, Jean Baudrillard che è uno dei più grandi sociologi al mondo diceva che stiamo combattendo una guerra invisibile dove non si colonizzano più i territori ma si colonizzano le coscienze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 Uh, viva lo sport, la Juve ha vinto, Mascalzoni, Maradona non paga. Buongiorno, buona serata e buona continuazione. Uno come minimo, con tutti i morti elencati, gli ammazzati, gli incidenti, violentati, non dovrebbe dormire per 4-14 giorni. <ride> <ride> <Fattoria>. <ride> Invece, non ce ne frega un cazzo, cambiamo, c'è la pubblicità, questa la la notizia l'aveva con tutto. Invece cioè, è una sorta di ginnastica esistenziale. Noi continuiamo a essere in vasi di informazione, uno che non c'entra un cazzo con l'altra. Per esempio, studio aperto è uno. Ma senza andare nel Tres, ma qualsiasi telegiornale già cioè, il fatto di essere telegiornale è un'idiozia cioè, Perché non puoi raccogliere in mezz'ora.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 cioè sei un cretino cioè. siamo cretini cretino noi te lo guardiamo ma, ma sei un cazzo cioè, dove... insonne per, so, per 14 anni ah cioè. oh, Dio scusa so. ho piacere farti ridere però proprio dramma no, cioè.